Oggi andiamo a spammare il mio canale YouTube su dei server di Minecraft Sì lo so sono disperato Cerchiamo un server che effettivamente sia all'altezza delle aspettative di un PvP player come me Che sia all'altezza degli altri server Minecraft E perché non uso Coral? È perché molto probabilmente mi banno Quindi cerchiamo un server che sia veramente degno di nota Allora, da quel che ho capito hanno cambiato un po' le hit, quindi forse è un po' più decente rispetto a quanto era un tempo e quando ho fatto il video. Proviamo. Ora mi spiegate come c'è finito questo qua sopra. Luxir è un mago, signori. Magic. Comunque non farò soltanto un video dove, dove dico in chat. Mi sa che. Farò tipo delle condizioni, tipo che li bloccherò, vabbè in pratica un video copiato da Pattinson Adotteremo la tattica che vi ho insegnato prima, di dire che la gente che non si iscrive ha la mamma che non ha i vestiti Ecco io vorrei sapere dove è finito il blu, va bene, va bene Starà camperando. Eh, eh, esperto marketing Mmm, ci sta pensando l'altro, la gente qua è morta, io non ho ancora ucciso nessuno, ho distrutto due letti Tra l'altro il blu ha letteralmente schippato la mia offerta. Eccolo! Madonna. Oggi è la volta buona che mi bannano Fear Games. Dedi sì o no e basta. L'ha fatto Pattinson su Fear Games Non è stato bannato. Non devono bannare a me. Vabbè, eh, se mi bannano doppio content, cioè. No vabbè, non accetta, raga. Io lo uccido, basta. O oh, cacchi. L'obiettivo è almeno avere un iscritto, basta. Non accetti le richieste, ecco cosa ti succede. Ora allora andiamo a distruggere il letto, sto fallito. Tecnica del Napoli. Dobbiamo raggiungere i 113. tecnica dell'affitto, la tecnica dell'affitto forse mi è venuta un'idea forse l'idea più geniale che mi sia mai capitata negli ultimi decenni forse l'idea più geniale per fare iscritti sentite uh, il piano A non ha funzionato il piano b figuriamoci se Alexandre mi risponde passiamo al piano c potere dell'editing <s benchmark voices>